Ciao e benvenute nel mio bagno. Allora, oggi proviamo insieme a questa maschera del dottor Jart la Puritin Solution Bubbling Chocolate Slit Mask. Quindi dovrebbe anche fare le bolle. Questa qui, comunque. E la leggiamo assieme Intanto, comunque, vi ricordo: dato che mi devo andare a struccare il viso, almeno che se volete ricevere un regalino dovete andare a lasciarmi un commento. Se non sapete di cosa parlo, guardate il video alla fine. Allora, intanto leggiamo, eh, inglese, francese, inglese, va bene. Maschera schiumosa, oh, non l'avevo letto. A base di carbone per risolvere diversi problemi a livello dei pori. Mm, la maschera a base, di uno strato di carbone e ingredienti di detergenti ha un'ottima azione assorbente, migliora la consistenza della pelle, ne ho bisogno. Pulire e applicare il tonico, lo faccio subito. Toglio delicatamente gettare lo strato di rivestimento e applicare la maschera, lo faccio. La schiuma da tergi pori, mi piace. Lasciare agire per 10-20 minuti, 20 minuti? Togliere la maschera e applicare delicatamente a collita fino a completo assorbimento del siero rimanente. Da, da, da, da, da, da. Ok, va bene, lo facciamo. facciamo. Allora, eh, pulire la pelle sì, non andiamo subito a stuccare, quindi lo facciamo immediatamente con il tonico. Anzi, sapete cos'è? Proviamo il nuovo tonico. Andiamo a usare questo tonico qui, che è quello opacizzante del libro Shea, così vi faccio vedere anche l'effetto. Ecco, è vedete che ok mi avvicino così vedete anche meglio aspettate e ho davvero bisogno di risolvere la questione del viso perché tra influenza e arresto sono un danno Adesso andiamo a applicare la maschera. E mi sa che ci vogliono le forbici per aprirla. Ok. Nera. È una maschera nera. Super imbevuta. Ora, la andiamo ad applicare mm, mm, bellissima assolutamente stupenda ok visto che qui è rimasto un po' di prodotto io lo vado a prelevare e lo mettiamo sul collo bene ora mi sciacquo metto il timer e noi ci vediamo 10-20 minuti ha detto quindi noi ci vediamo tra 10 minuti per un aggiornamento e poi eh, tra 20 per vedere di rimuoverla aggiornamento sta facendo le bolle davvero non capisco perché da una parte di più rispetto all'altra forse da questa parte ne ha più bisogno un pochino sulla fronte le fa davvero allora, un pochino, eh, poca roba, pochissime, però almeno le fa. Comunque aspettiamo i 10 minuti e poi vi dico. Allora, è passata mezz'ora alla fine, quindi adesso vediamo il risultato. È ancora bagnata, sì, ma le bolle non ne ce ne sono assolutamente più, quindi proviamo. Dice di... Ah, intanto è proprio un bel tessuto questo, questo sicuramente. Poi dice di massaggiare il prodotto restante, quindi noi lo massaggiamo. Adesso mi avvicino un pochino che vediamo il risultato. credo che sia tutto esattamente come prima i pori si vedono lo stesso anzi aspettate si notano bene non so se ok adesso è proprio completamente assorbita È una maschera che fa bene alla pelle, mm, non posso dire niente, cioè meglio farla piuttosto che non farla, ecco, fa bene alla pelle. Però, non ho visto questo risultato immediato: certo, è che da una buona curata alla pelle, eh, cose negative: il prezzo perché è un monodose e viene 5,90 euro per una maschera. E poi, perché deve stare in posa 20 minuti almeno, io ne ho lasciati 30 ed è ancora bagnata. Quindi deve stare in posa davvero tanto. Però eh, promette di fare le bolle, e eh, sì, può trovare i fatti positivi più di tanto o negativi. E' stato interessante a provare? Non la riproverei, non la ricompro di sicuro, però eh, sappiamo che... Non fai miracoli, quindi se avete i pori visibili poi non fu, spariscono. però eh, ha lavorato, ha fatto la schiuma, ha agito, niente da ridire. Niente, queste maschere continuano a non deludermi perché non sono delusa, non mi sorprendono e non mi esaltano più di tanto. Ed fatevi sapere se l'avete provata, se per caso ha fatto il risultato diverso, se per caso la mia pelle che è talmente devastata.